Al il suo passo, va veloce, non importa se pioverà. Non occorre fortuna, sa che ogni goccia è sincera. si butta giù e il suo sguardo è impelice. Spesso il sentiero si annebbia, ma il coraggio le fa luce e nel vento le sembrerà di sentire la voce.